Ciao a tutti benvenuti a tutti in questo nuovissimo video, io sono Colomagno e oggi andiamo a vedere eh, le, nuove, le nuove, delle nuove novità di Google Chrome Tutti sanno queste Google Chrome, ce l'abbiamo tutti credo sul desktop o da qualche parte Oggi andiamo a vedere le nuove novità di Google Chrome eh, Con un aggiornamento, qualche invece è, fatto, è stato fatto un aggiornamento e mi raccomando, aggiornato perché eh, il mio Chrome è già stato aggiornato e eh, ha ah, delle novità in più. Andiamole a scoprire. Siete pronti, in realtà? Mi aspettate qualcosa? Ci vediamo subito. Intro. Eccoci qui, allora, ehm, questo è Chrome, prima novità, vuoi condividere un link? Fa, ehm, fa che indirizzi alla parte interessante, quindi eh, copia il link al testo selezionato e puoi usare il copia il link al testo selezionato per condividere il link quando viene aperto da destinatario il link rimanda direttamente alla pagina che hai selezionato anziché all'inizio della pagina wow, questo non lo sapevo e mm, non lo so, lo userò <ride> è divertente andiamo alla seconda, no, questo è whatsapp <ride> ho sbagliato produttività, usa la funzione di ricerca nelle schede per trovare più velocemente quelle aperte questo è vero, conosce tantissime schede aperte uh, oddio a me non ci sta, Perché non ci sta ah, ok, questo qua può usare questa funzione qua sopra che vedete, eccola qua e che vi permette di um, puoi usare questa funzione qua sopra oddio che vi permette di um, questa funzione qua sopra questa qua qua sopra adesso vi faccio vedere uh, questa qua ecco questa che vi permette di vedere tutte le schede aperte e quelle già visualizzate prima in precedenza e, um, spero che vi piace spero che le potete utilizzare al più presto queste cose che siano molto utili perché un po' questo qua è il nostro obiettivo quello di rendere utili tutte le cose quindi eh, perché no perché voi vedete Scusate, ok, boh, non lo so, e scegli un nuovo sfondo per Chrome, questo è un suggerimento molto utile per scegliere un nuovo sfondo per Google Chrome. E puoi usarli se usi diversi profili di Chrome come io che ho il mio profilo, ho quello di mia madre per farlo basta andare su personalizza qua sotto ci sta la cosa personalizza e puoi mettere tutti gli sfondi che ti piacciono ne ho messo questo, poi puoi personalizzare anche il colore di quello so qua sopra le scorciatoie, e per esempio io ho questo bellissimo sfondo e poi qualche scorciatoia qua e qua sopra. tutte le cose che utilizzo e queste sono le novità spero che vi sono piaciute commentate qual è che vi è piaciuta sotto nei, sotto nei commenti eh, commentate quella più piaciuta ehm, e niente iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo mi raccomando commentate mi raccomando commentate che mi fanno molto piacere sentirvi quello che dite commentate che mi fa molto piacere quello che dite commentate qui sotto Ehm.. Ciao.